Adesso andiamo a un'altra esperienza, quella di una persona con disabilità visiva che ha scelto qualche anno fa di impegnarsi come ministro straordinario dell'eucaristia. È Salvatore Ginex, il presidente del gruppo diocesano di Agrigento e a lui do la parola per dirci come è nata e come com si sta sviluppando questa esperienza. Fate la parola dopo. Nel 2016 si celebrava l'anno del giubileo, giubileo della, della misericordia, se vi ricordate. Giubileo della misericordia voluto, ovviamente, da Papa Francesco. E in quell'anno eh, Papa Francesco invitava ha invitato tutti, tutti, tutti, le, le, tutti i sacerdoti, i vescovi, eccetera, perché perché accadesse, perché accadesse nelle, nelle varie parrocchie, nelle varie diocesi, accadesse qualcosa di un segno importante, un segno di, di misericordia. E allora eh, Don Angelo Gambino, che, che è il nostro assistente eh, spirituale del gruppo di Agrigento, ha pensato, ha pensato a... A questo che un non, un, un non vedente potesse essere investito del, del ministero eh, dell'Eucarestia e accompagnato, accompagnato dai vari, eh, dai vari aderenti del, del MAC a turno, ecco potesse, potesse andare a, tr a trovare i, gli ammalati a, a domicilio e portare la comunione distribuire la comunione l'angelo questo questo pensò e, e me lo propose lo propose a me lo propose agli, agli aderenti e insomma all'inizio è stato un po così sono rimasto un po' un, un, un po' un po', un po disorientato però poi ho capito che, insomma, era una proposta nobilissima, era una missione senz'altro rispettabile. E così accettai io e accettarono, e hanno accettato gli aderenti. Ebbene, alla fine del, del 2016, eh, frequentai un, un, un corso, un corso di, di, di liturgia, un, corso, sì, un corso di formazione, una, per un corso di preparazione spirituale, un corso liturgico e teologico in pratica. E poi nel 2000, nelle il 20 febbraio del 2017 oh, mi è stato conferito dal, dal, dal cardenale francesco montenegro di agrigento mi è stato conferito il mandato di ministro straordinario della comunione l'8 aprile sempre del 2017 per la prima volta andai a trovare gli ammalati in quell'anno avevo cioè in quel periodo perché in quell'anno in quel periodo in quel periodo avevo avevo tre tre ammalati quindi andavo andava andava a trovare gli ammalati tre ammalati andavo il, il sabato sera ogni sabato sera ero prima andavo in chiesa ovviamente eh, Prendevo le, le, le, le ostie e poi, e poi andavo e poi, e poi mi recavo dagli ammalati. All'inizio, così c'è stato, stato un po' di stupore da parte, da parte degli ammalati: perché? perché? Perché era un non vedente, un non vedente che, che andava a distribuire la comunione, che andava a distribuire l'Eucaristia. Ad alcuni è sembrato un po' così, un po', un po' sorprendente, un po' strano. Però, però poi niente. Poi abbiamo, abbiamo, fatto subito, abbiamo fatto subito amicizia, è, si è instaurato un, un rapporto di amicizia, un rapporto di, di, di cordialità, di fraternità. Siamo diventati veramente amici. Siamo diventati veramente amici anche perché generalmente i ministri straordinari che fanno portano, portano la comunione, vanno, vanno, agli ammalati, vanno a trovare gli ammalati, portano loro la comunione e subito, e subito scappano, insomma. E invece è sbagliato. Fare così è sbagliato perché non siamo i ministri straordinari non sono mica, mica posti, consegnano, consegnano la posta e, e, e scappano via. È sbagliato. Io invece dedico, dedico loro tra 25 e, e 30 minuti. Intanto, intanto la faccio un po', un po completa. La la, la la la preparazione alla comunione perché inizio con con l'andifona poi poi la colletta poi recitiamo il convivio il convivio quindi quindi proclamo il, il Vangelo leggo il Vangelo dopodiché dopodiché do, do la comunione quindi, quindi la preghierina dopo dopo la comunione poi facciamo, e facciamo così una breve chiacchierata, una, una, una breve chiacchierata perché gli ammalati non è che hanno bisogno solo, solo del corpo di Cristo, ma gli ammalati si capisce, sentono, sentono il bisogno di dialogare, di dialogare un po', sentono il bisogno di, farsi, di, di, fare, di fare una chiacchierata, hanno il bisogno di, di parlare e di essere ascoltati è Così, è così accaduto. Ecco, e devo dire che veramente, veramente si è, si è restaurato un rapporto, un rapporto bellissimo: un rapporto di, di amicizia. Loro ogni sabato, ogni sabato sera mi aspettano, anzi, mi aspettavano, perché purtroppo ora con la pandemia è, è da un anno che non è che non faccio più questo servizio. È un servizio che. Servizio che mi sprona, che mi dà entusiasmo. È un servizio che faccio con, veramente con, eh, con amore. Ora, qual è, qual è il significato? Qual è, qual è il significato che, il, che un non vedente eh, faccia il ministro straordinario? Il significato è che sotto il profilo spirituale ha un valore un valore importante perché anche al non può testimoniare la fede la sua fede la sua fede in, la sua fede in Cristo. il profilo umano è importante perché perché si parla tanto di, di integrazione di, dei, dei disabili in generale si parla di integrazione di, di, di, di, di, di inclusione nell'ambito della chiesa nell'ambito della società e eh, eh, questa, questa potrebbe essere cioè questo dico, questa è inclusione se, se non è questa inclusione allora qual è l'inclusione questa è inclusione quindi quindi dimostriamo dimostriamo che anche i non vedenti che anche i disabili i disabili in generale quindi possono possono avere la loro, la loro parte, possono collaborare con, eh, con la Chiesa, possono collaborare con, con, eh, con la parrocchia, con la diocesi. E faccio, faccio questo servizio, faccio questo, porto avanti questo servizio veramente con, eh, sì, con amore, con amore e, con, e con, con molta responsabilità, con molto rispetto. Con molto entusiasmo, non so. Ora se avete domande, non lo so. Ora poi, le facciamo alla fine, ma si sente dalle tue parole, ecco, e grazie veramente per questa testimonianza. Di ma scusate, attiva no, no? Ma scusate, scusate, io sono, sono piuttosto, piuttosto emozionato. Non so se non so se l'avete capito, perché. Perché parlare parlare tramite piattaforma Zoom, insomma, io non sono molto. Non sono molto non è sono stato molto... bravissimo, Totò, tranquillo. <ride> Adesso...